Grazie Presidente. E brevemente, solo per ringraziare appunto la consigliera Celli di aver portato questa problematica qui in Assemblea. Eh, non conosco la realtà personalmente, anche se ne ho sentito parlare insomma, eh, come appunto una realtà che effettivamente produce un impatto molto positivo sul territorio. Tuttavia, io credo che eh, prima ancora di. Eh, Andare in aiuto in soccorso eh, della realtà X o la realtà Y per, per quanto appunto, eh, stimabile dicendo, sia importante eh, dettare appunto, la normativa, che immagino anche che sia questo l'impasse in cui sono in corsi eh, gli uffici senza aver letto nessuna carta ma così eh, diciamo, eh, mh, a intuito. Diciamo. E quindi una regolamentazione, quindi sia, credo che anche per questa realtà sia importante l'adozione del regolamento sui beni indisponibili di Roma Capitale, cosa che ehm, era già stato anticipato in una commissione, è stato protocollato e che sarà oggetto di numerose commissioni e spero che ci sia la condivisione più ampia possibile, per cui su questo atto ci asterremo, con, eh, con, però insomma riconoscendo il fatto che... Mh, eh, che come questa situazione, insomma, ce ne sono molte altre. Grazie.